Ciao a tutti, sono Rossella, io mi trovo qui al telefono con Michela, eh, con cui abbiamo lavorato, abbiamo fatto un percorso di coaching con Logo Sealing eh, di ben 12 sessioni. Eh, ciao Michela, buonasera, come stai? Ciao Rossella, io sto molto bene, ciao a tutti e sono contenta di essere qui con voi. Ascolta Michela, mi vuoi raccontare un po' come è andata in questo percorso, come ti ha aiutato, ti ha liberato? Dimmi un po', dimmi la tua esperienza, raccontaci un po' la tua esperienza. Certo, allora eh, io ho deciso di fare questo percorso perché prima di tutto volevo fare qualcosa per me stessa. Per stare meglio come stessa a livello emozionale, e siccome Rossella, io ti seguo sempre, mi sono sempre ritrovata con in in quello che dici nei tuoi video nello, sullo stile di vita da seguire, sull'importanza, sulla bellezza di vivere nell'amore, sul fatto che le preghiere sono indispensabili perché ti aiutano a sentirti meglio. E quindi volevo proprio oh, cominciare da me stessa. E con questo percorso appunto io ho avuto la possibilità di far emergere i miei blocchi e le mie paure okay. e facendo le affermazioni positive che si fanno durante questo percorso ho sentito che eh, non avevo più il peso dentro di me che avevo prima mi sono sentita più leggera, più libera dalle energie negative che erano sempre dentro di me Naturalmente certi blocchi sono stati più resistenti di altri, certo. probabilmente perché erano legati alla mia infanzia e quindi ho dovuto lavorarci di più rispetto ad altre cose. Certo. Però diciamo che un po' alla volta sono andati via e quindi... Ehm, riuscita a superare anche quelli e mi sono sentita meglio. Michela, ma tu all'inizio ci credevi che saresti riuscita con questo lavoro a liberarti di questi pesi? Dì la verità. Eh, <ride> eh, veramente, io ci volevo molto, però appunto, siccome sono, sì, erano cose un po' vecchie, eh, non pensavo appunto di riuscire a, ad arrivare a questo punto. Eh, anche perché appunto mi è successo soprattutto dopo ogni seduta sì. di logo ceiling sì. che ehm, di trovare una sensazione molto bella e forte no? e, perché anche quando poi magari durante i giorni dopo ma mi ritornava in mente qualcosa no? qualche pensiero sì. negativo sì. che voleva ritornare a galla ma con una semplice preghiera, preghiera. me l'ho subito via, Esatto, sì. esatto. se ne andava subito e, e quindi un po' alla volta ho cominciato a capire il valore di questo lavoro perché naturalmente eh, può non essere facile all'inizio, per me non lo è stato molto perché appunto c'erano delle cose in sospeso, però... Uh, ho visto che lavorando ogni volta che si faceva la seduta andava sempre meglio. Bene, quindi sei contenta sì. di questo percorso, cara Michela? Eh, certo che sono contenta. <ride> ok, sono ascolta, contenta. tu adesso, scusa se ti interrompo, dopo 12 sessioni che abbiamo fatto, tu adesso sei in grado di proseguire da sola, giusto? Eh, guarda, io ci sto provando. Ok. Perché ho provato un po' a mettermi a lavorare da sola. Bene. Adesso, eh, adesso devo un po' vedere, però devo dire una cosa: che comunque eh, l'affidamento all'Arcangelo Michele è cresciuto sempre di più in me. Assolutamente! E, sento che mi aiuta appunto ad affrontare la vita di tutti i giorni perché sorrido di più e sento più pace dentro di me assolutamente no ma quello che io intendevo è che adesso dopo il nostro percorso di 12 sessioni in ogni caso io ti ho messa in grado di saper farle il lavoro cioè nel senso tu hai imparato la tecnica poi sì. il fatto di, me, di applicarla a quello state giusto Mm -hmm. Sicuramente. Ok, a chi consiglieresti tu questa, questo percorso, Michele? Beh, sicuramente lo consiglio a chi ha voglia di, di stare bene, cioè a livello emozionale di sentirsi libera dalle emozioni negative e quindi vivere la vita proprio con più serenità anche nelle relazioni con gli altri e con il mondo intero, vivi meglio con il mondo intero certo. praticamente, quando ti sei liberata di tutte appunto queste, mh, queste cose che magari ti fanno stare male. Bene, io ti ringrazio Michela, grazie per la tua testimonianza, sono sicura che sarà di aiuto per altre persone che magari vogliono intraprendere questo percorso, magari hanno dei dubbi, vogliono saperne di più, ti ringrazio immensamente. Certo ti auguro grazie una buona sera, bella. grazie, grazie mille, ciao, ciao Michela, ciao ciao, ciao, ciao.